Ah, velocissimi poi figlia, apri cosa nasconde la palla magica apriamo le palle com'è che lo chiamiamo? ecco qua oh, la dieta oh, di oggi la cioccolata di One Piece Questo manichino si è appena ascoltato higher вы Il nostro Marco, facciamo la, la spesa con Marco Ferrara Guardate che video meraviglia che non, puoi, eh, non puoi riprendere, hai visto? No, ma non ti riprendo Non ce la faccio più a fare video con il mio papà No, basta, non ne faccio più No, volevo fare un po' di riccanza Oh, guarda che si può anche assaggiare Guardate quanti formaggi che c'hanno in Corea Questo no, è tutto un supermercato di roba importata C'hanno anche la burrata Guardate che riccanza tutto, no, Riccanza è una parola che non ho mai usato a parte in questo video Uh, la cioccolata di One Piece questa è coreana? Sai che ce l'abbiamo sì, anche in Giappone? Sì. Questa ti sembra coreana, della Lotte? No, però vedi per dire, la versione è coreana. Ah, ok. <ride> non è come che sei preparato? Che è Perché Marco c'ha questa mania di volermi fare sentire scemo? Perché sai che io non parlo coreano e mi fai sentire come. Vabbè. E cosa devo fare? Devo parlare inglese? Ah, allora. Bella l'acqua proprio, bella da riprendere Ecco qua la dieta di oggi Ti mancherò adesso che torno in Giappone Ragazzi Sono con console mafia Vai Fatti vedere da dietro E adesso proviamo I pan Coreani Siete pronti? Beh Prendine uno a caso Ti do 1000 yen 1000 won Ma quelli vuoi? Sono brutti Eh prendine uno di quello Che ti piace di più Allora devo dire Che c'ho una grossa indecisione Su cosa voglio Allora I gattini nella tazza Sono carini Questi sono quelli coreani Vedete che hanno Proprio quel profumo Un po' di tarocco c <ride> La notizia qua È uguale A quella, quella di che di... è Il tuo uovo wow di Pasqua No è quella Di Monster and Co Ti ricordo? No. No, no, no, è diversa lei è quella di Mostrinko però tarocca ah, ok cioè è tipo uguale però è rocca. eh, a eh. kimchi esatto allora. questo è tipo il megazord coreano il megazord coreano, bruttissimo no, non è vero, è carino, dai, guardalo okay. un po' bellissimo. tarocco però eh. si è un po' Power Ranger questi sono cioè. i Power Ranger coreani no, ah, i Power Ranger coreani che si chiamano guardate qua che bello Kim Kim Kim, Kim. Kim. bene, dai, allora... Non lo so, mi ispira o quello Però costa 3.000 quindi non mi ispira ah, più Ma quelli di Minecraft Ah no, allora no Direi questo, no? Mi sembra il meno peggio Questo dai, prendi questo Ma quanto dai. costa? 1.000 Come si prende? Per il numero 1 lo metti qua Per il numero 2 lo metti qua Per il numero 3, insomma Ok, metti il numero 1 allora Vedi come risparmiano Poranza Ah velocissimi poi Apri Cosa nasconde la palla magica Apriamo le palle Eh sì sempre rompiamo, una bella... rompiamo questa palla oh Mio Dio, è così bello che voglio fare tutta la collection <ride> È quasi carino No dai carinissimo Dai questa, questo è carino sì. Oh mio dio guardate che carino Bene così gna non gna. devo neanche fare gli omiya regalo questo ah, Aprilo dai qual è, qual è il verso del gatto in giapponese? Gna gna Gna gna? In coreano? Sai che buono lo so Com'è che lo chiamiamo? Uh, lo chiamiamo rosa Pink Pink anche in coreano e allora si deve chiamare Pink Pink Sapete la Corea ha più suicidi del Giappone E infatti hanno preso delle precauzioni La rete anti suicidio O magari per fare i salti in banco Per fare i salti in bocca alla romana sì. Io devo andare al cesso comunque Eccolo qua al cesso Guardate che meraviglia Questo manichino si è appena ascoltato higher. Andatevelo ad ascoltare anche voi Trailer <tose> finisce qui il mio viaggio in Corea, questo piccolo viaggio che ho fatto, ho visto tutte le, pa le parti più belle di Seul, grazie esatto. mille Sol Mafia Tra cui casa mia, tra cui casa tua e il ristorante sotto casa tua, grazie davvero E vabbè, salutiamo così la Corea, mi sono divertito tantissimo e tornerò prestissimo, quindi va benissimo Grazie sempre per seguire questo canale, comunque c'è una piccola sorpresa perché a breve verrà Marco a trovarmi a Tokyo Quindi potrete vedere anche Marco che visita il Giappone, spero che vi sia è piaciuto questo mio viaggio in Corea, spero che i video vi abbiano portato un sorriso e noi ci vediamo domani alle 2 con un altro video, grazie ancora per seguire questo canale non sapete quanto significhi per me, ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store